Sicilia si sì la terra di l'amore, tu sei sì la gioia degli innamorati, che vedono di tutti i paesi, felici su di stare sempre qua. L'amore sboccia a mezzo agli giardini, di zagara d'arance e mandarini. L'amore siciliano, l'amore siciliano, che mette tanta ardura in L'amore siciliano, l'amore siciliano, di in alo poco si picchiò. Le notti a Taormina sono dolci, lo cielo è tutto stile arracamato. L'amore siciliano a tutti piaci, per chi è fatto di sincerità. L'amore siciliano, l'amore siciliano, che mette tanto ardura in L'amore siciliano di letten al fuoco si picchiò la la la la la la la la la la la la la la la la la Diorno tu si tutta sulle ciuri la notte luto ci l'i velluto ci sono cante allegri